se ogni kill non ballo il video finisce Ragazzi vi ricordo che potete supportarmi andando all'interno dell'item shop sul supporto a un creatore Inserite il codice creatore porto così come lo vedete scritto a schermo Accettate Da ora un acquisto che farete mi darà un piccolo supporto Grazie a tutti quelli che lo faranno Ok ragazzi ci stiamo dirigendo verso gli agency per tentare la sfida di oggi Che se non ballo ogni clic che faccio il video finisce Siamo in duo come io, come noi lavoriamo da no, un po' tra l'altro Meglia ha delle pozze sopra di lui Cercherò di farglielo capire in qualche modo Ti prego Meglia prendile Ce l'hai in testa So. Meglia, mi fido di te, so che puoi farcela Allora, ho trovato solo cose inutili in realtà per ora eh, Il fucile a pompa non lo preferisco questo qui, quindi ok Allora, Meglia non so che fine ha fatto Ah, sta semplicemente giù, ok Si sta facendo le pozze, quindi anche lui le ha trovate a posto Va bene E niente, via le due, dai Io intanto vado avanti Ok ragazzi, Meglia non può sentirmi, eh Quindi il fatto che io stia parlando da solo è assolutamente normale, tranquilli Lo faccio di solito uh, Attenzione, ok allora, lì potrebbe starci della gente E infatti c'è ah, Stiamo attenti ragazzi Perché c'è gente, non ho capito, sotto, sopra non lo, non lo sto capendo, la cosa mi inquieta e basta Meglia sta sparando? Non è Meglia che sta sparando, ok Stiamo attenti ragazzi, la cosa è abbastanza inquietante C'è gente nei condotti Non capisco dove Ah, lì Ok, devo ballare io ho premuto il pulsante, ragazzi, a breve dovrebbe iniziare a ballare Ok, ha ballato da sola, forse Meglia, pozze, pozze, meglia Meglia, dammi le pozze, meglia, le pozze Meglia, le pozze, prego, meglia, capisci che mi servono le pozze Meglia, meglia, meglia, meglia, meglia, le pozze Non credo che il tizio sia capace Meglia, meglia, le, po le, le pozze, meglia Ok, ci è arrivato, ragazzi, mamma mia Troppo forte, ragazzi Uh. Bello pulito Fate... Ma perché non mi fa ballare velocemente? Io non capisco ragazzi Premo il pulsante e balla dopo 10 anni Giusto per rendermi... Cioè giusto per mettermi in situazioni complicate Poi quando devo ballare velocemente Ok questo se lancia una granata ci elimina entrambi È così stupido? Uh, rende per meglio Bella So clean Ah, balla anche meglio Ok ragazzi, lui non deve ballare, ok Però vabbè, è stato carino il fatto che l'abbia fatta. La scala ce l'ha meglio, non ho capito se l'ha presa Credo di sì, sinceramente Vabbè, andiamo Uh, era da solo, fatemi ballare Ah, io mi sono scocciato Questo ballo non funziona, non capisco perché Mi farà ballare? Un giorno? Ok, dopo tre ore mi fa ballare ragazzi Fortunatamente io attivo il comando subito Ah, vabbè, ok Questi tipi mi hanno veramente annoiato Però quel tipo, ragazzi, aveva Il tipo che... Uh, eh, che sta? Ah, ok, ancora quei tipi Il tipo che abbiamo eliminato aveva... Aveva l'arma Dove è... Dov è finita la scheda? Scusate se aveva l'arma Ah, non lo so, dovremmo veramente andarla a cercare Che noia, dai Mi Riferisco alla scheda del bunker, eh Sto cercando la scheda del bunker e non la trovo perché... Non l'ho trovata, niente Ragazzi ho trovato la scheda del bunker Stavo dicendo a Meglia che non la trovavo in chat Perché appunto non possiamo parlare tra di noi Mamma mia Panico Qua è comunque Oh che noia dai lasciami stare Dai veramente è partito Mamma mia pensavo non fosse meglio Questa qua è noiosissima Vabbè comunque allora dai cerchiamo di buttare in petta perché prima abbiamo avuto brutte sorprese da aspettare quindi cerchiamo di fare una cosa veloce Mi servono le pozze meglia. Ok l'ha capito ragazzi a posto Va bene ci facciamo uno scudo a testa e poi andiamo vediamo così Ok ragazzi credo che abbiamo un po' di tutto sia materiali che uh, robe Quindi possiamo andare Uh, magari ci facciamo giusto qualche albero Qualcosa di materiale che ci manca Poi andiamo dai Un'altra pozza grande Non so se meia se la può portare Vediamo ragazzi Io credo di sì Sì ok se l'è potuta portare fortunatamente Va bene Lì non hanno dotato. Ok quindi ci prendiamo le chest belle fresche Intanto continuo a prendere un po' di legno Speriamo che pure meia abbia materiati Nel caso poi li dividerò Ah ok Ok. Ne ha potute portare veramente un sacco di pozze fortunatamente Tanto meglio così Va bene, allora ora raggiungiamo la Lake con me e vediamo se ci troviamo altri nemici sulla nostra strada Tanto la setta ragazzi si chiuderà tra un bel po' quindi abbiamo tutto il tempo per fare quello che vogliamo almeno per ora Ok c'è gente ragazzi però non ho capito dove Non riesco neanche a capire perché mi metta lo spot male a 400 metri se io l'ho messo vicino però ok E si sì, ragazzi però usciremo su quella gente il prima possibile non voglio diciamo, aspettare troppo tempo per, o ignorarla perché comunque ce l'abbiamo alle spalle Vediamo, devo solo capire dove erano Non mi aveva notato, ok Devo noccarlo, cioè devo eliminarlo ora ragazzi mi conviene Ah il compagno sta dietro, ok Devo ballare, devo ballare, devo ballare. Credo che Meglia me l'abbia eliminato. Non sono full health, perché? Ma allora, fatti fatti due, no? Vuole eliminare prima me? E ci sta. È eh, meglio però credo che questo sia meglio pusharci. Lo senti a me. Fugge via No, no, meglio Non dobbiamo farlo fuggire Ti prego Ti prego Meglia ah, Non so se Meglia l'ha eliminato o no Meglia non l'ha eliminato Ok, ci sta, vabbè Come avrebbe potuto Era difficile Ok Vediamo che fa Credo che sia sceso per la cascata Avrei fatto anch'io la stessa cosa Cercando di allontanarmi A meno che non è andato sulla zipline non ho seri dubbi Non hai idea, idea di dove sia andato ragazzi, credo che sia fuggito. Io ho ballato, non mi fa ballare, non, io non capirò mai perché ragazzi, cioè io devo ballare ma non me lo fa fare Io avevo premuto, sto premendo il comando ragazzi si bugga, e non capisco Finalmente, vabbè, ok Io però è meglio, non, ho, non ci ho fatto capire che ci dobbiamo andare Vabbè Ok. Abbiamo anche dei nemici dietro, va bene. A breve quel tizio morirà e io devo per forza ballare. Non so quando morirà. È eh, morto ora. Ok, fammi ballare. Ho un po' ballato e mi va benissimo quanto ho ballato. Siamo nove, ragazzi. Siamo nove. Ok. Ho ballato un po'. Tenendo conto che le volte di prima il gioco ha praticamente imbrogliato senza farmi ballare. Credo che vada bene così, no? Questo tizio sta praticamente a morire. Terra. che brutta situazione quanta gente ci sta ok cavolo ragazzi uh, io dovrei ballare diciamo che continuerò a ballare almeno per quanto mi sia possibile ok diciamo che ho ballato ragazzi ha funzionato stava finendo molto male ma ho ballato ok un altro preso va bene ah uh. La mia preoccupazione è che il nemico venisse eliminato mentre io stavo. Mh, come cavolo si dice? Mentre... Devo ballare. Abbiamo vinto? Non me ne ero neanche accorto, ragazzi, va bene.